Bentornati con lo speciale dedicato al referendum della Ponte Radio Web. Vi ricordo che stiamo affrontando, lo abbiamo già fatto da una mezz'ora abbondante, il tema del prossimo referendum del 4 dicembre, dunque domenica si andrà a votare. Vi ricordo si voterà dalle 7 alle ore 23 e al termine del quale, eh, dopo la votazione, ci sarà lo scrutinio per eh, la vittoria del sì e del no. Ci sarebbe piaciuto, e mi ripeto, visto che siamo nella seconda parte di questo nostro appuntamento con il Fonte Radio Web, avere anche un rappresentante del Comitato del Sì, purtroppo tutti gli inviti sono risultati vani e dunque eh, abbiamo però due rappresentanti per il Comitato per il No, eh, Marco Infussi e Marco Maddalena, al quale do nuovamente il buonasera e grazie per aver accettato eh, l'invito. Stavamo parlando, prima di fermarci eh, per un attimo, di quello che è da molti considerato un po' un punto nevralgico di questo, di questo dibattito tra sì e il no, vale a dire l'articolo 90 della nuova Costituzione che nella vecchia prevedeva appunto una divisione tra Camera e Senato con dei ruoli e con delle differenze anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista legislativo, per quello che riguarda invece la nuova Costituzione chiaramente molti soprattutto nel comitato del No, anzi esclusivamente nel comitato del No hanno speso parole parole parole sì, sì. abbiamo già ascoltato Marco Maddalena Marco Infusioni tu volevi aggiungere specialmente Marco Travaglio che ha speso parole <ride> allora, Alessandro il 90 oppure il 70? 70 sì. 70. 70 quello lunghissimo sì. ecco, no, momento... no voglio che lo leggi perché è pieno no, no. di no. è pieno di allegati è pieno sì. di a questo pro, però ecco, volevo leggere un messaggetto che mi è arrivato ehm, che sicuramente tutti avrete letto Fiorella Maruglia Alessandro prima ci parlava nella spezzone precedente sì. del perché molte persone si disinteressano non è che si disinteressano, non la capiscono e Fiorella Mandoglia dice questo io voto no perché non sono all'altezza di capire i 47 punti della Costituzione che vengono cambiati e perché non ho capito come Cioè è tanto semplice, è un argomento difficilissimo la gente è anche Paura. E poi subentra pure l'effetto così ben due, cioè tutti gli amici votano così, no? Ma anch'io sono convinto voto così: la gente non ha il tempo, non ha il modo di informarsi su questa riforma, nonostante tutti i talk show televisivi, eccetera. Che poi invariabilmente sfora Renzi con le sue comparsate, si prende il 70% dello spazio, insomma, non c'è una vera par condicio. In tv fanno il contraddittorio tra Renzi e. Uh, una nullità oppure Renzi senza contraddittorio insomma sono tutte cosette che non hanno aiutato il popolo italiano a capire e su questa cosa io vi dico che eh, dopo quattro incontri io ho ancora di tempo, ho delle grosse domande non l'ho capita ho delle soluzioni voto no quello sono sicuro ma ci sono delle cose che ancora mi sfuggono allora come fa una persona che eh, per forza di cose insomma non si è potuto informare io l'ho dovuto fare per forza se devo intervistare Marco e il costituzionalista De Fiores oppure Leonardo Bianchi e mi devo preparare altrimenti faccio una figuraccia ma la persona che va a lavorare sta al casello di Carisio eh, in coda, ma come fa a leggersela? Sono, queste sono 180 pagine va a votare con l'effetto Ben duello. tutto il partito vota sì, voto pure io allora in realtà questa riforma che cos'è? partito democratico contro tutti cioè la prova generale del partito della nazione per vedere se si sfonda si spaccherà in due pezzi se resiste ci aspetta un altro ventennio come è stato con Berlusconi questo sarà secondo me sbaglio Marco c'è un'alternativa a sinistra la costruiamo diciamo, trasversale diciamo non sono d'accordo diciamo, all'uno contro tutti quando si sono schierati i poteri finanziari la compagna non è uno beh, contro diciamo, tutti eh, eh, eh, diciamo, i poteri forti eh, contro la gente i poteri forti contro eh, la gente eh, eh, io volevo tornare solito... ad uno dei temi più discussi vale a dire il titolo quinto della Costituzione che dall'articolo 114 al 133 va a cambiare il rapporto tra Stato ed enti territoriali eh, la riforma eh, interviene come, come appunto stavo dicendo su questo titolo quinto della Costituzione che appunto disciplina il rapporto non solo tra Stato e Regione ma anche tra i comuni con le città metropolitane che hanno una diversa tipologia rispetto ai comuni magari più piccoli. Se vince il sì, vengono cancellate anche nella Costituzione le province. Inoltre la legge costituzionale ridisegna la suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, già oggetto del referendum costituzionale del 2001. In caso di vittoria del sì, sparirebbero le materie concorrenti per cui attualmente sono competenti sia lo Stato che le Regioni dal commercio con l'estero all'istruzione. Queste materie diventerebbero di competenza esclusiva dello Stato o delle regioni e alcune verrebbero ripartite tra i due. Inoltre la riforma della Costituzione con il Sì introduce la cosiddetta clausola di supremazia. Se vince il Sì, in sostanza, su proposta del Governo, la legge dello Stato potrà intervenire in materia non di sua competenza esclusiva per tutelare l'unità o l'interesse nazionale in sostanza il sì dice così il potere si centralizza o meglio sarà il Parlamento e il Governo ad avere più potere rispetto a quello attuale su regioni abolendo di fatto le province che in sostanza è qualcosa che già è avvenuto almeno dal punto di vista delle elezioni e snellendo, anche in questo caso, la prassi dal punto di vista della gestione delle risorse, evitando quindi, faccio sempre l'appello del sì, eh? evitando quindi speculazioni, eh, evitando tante problematiche anche degli ultimi anni, come il fenomeno della corruzione, che ultimamente, tanto per dirne una, ha coinvolto il comune di Latina, che al suo interno ha anche, un deputato che potrebbe vedere caduta la sua uh, immunità proprio su richiesta uh, della stessa magistratura. Questo in sostanza è quello che dice il sì. Voi del 9 no dire. Allora, uh, noi del 9 innanzitutto diciamo che forse l'abrogazione delle province prima di non crederci sono proprio quelle del Partito Democratico, altrimenti non sarebbero in questo periodo... A, a darsi tanto da fare, ad esempio, per le elezioni provinciali. Questa è la prima contraddizione. Mentre nella riforma si parla di abbroccare nelle province, nella nostra provincia invece, in buon modo particolare, il Partito Democratico sta cercando di trovare degli equilibri sul nuovo ente intermedio. Altra cosa, invece, quella sicuramente pericolosa è un pericolo per le comunità locali. È la supremazia statale, cioè questa clausola di supremazia statale, prevista nell'articolo 117, è una. Uh, è una norma introdotta proprio per sopprimere uh, le proteste o le vertenze locali alcuni li hanno definiti come una, una norma anti-TAV uh, questo cosa significa? quando noi parliamo di TAV ad esempio dobbiamo capire che il movimento di protesta sulla TAV uh, non solo solo fa cinerosi, come spesso ci vogliono far credere, ma ci sono amministratori comunali e sindaci con tante di fascia che scendono sul territorio dicendo che le comunità locali vanno e che i beni naturali e ambientali a volte sono lo sviluppo per un intero territorio. E invece con questa clausola eh, si darà la possibilità al governo di decidere per i territori. Tu parlavi di corruzione a livello locale ma ricordiamoci che sulla TAP è scoppiato uno scandalo riguardo la corruzione e lo scandalo ha coinvolto gli alti funzionari di Stato, ha coinvolto imprese legate a con lo Stato. Non abbiamo niente da pensare, noi che siamo nella Valle del Sacco, se uh, domani decidono di uh, cominessariare la nostra Valle del Sacco, tutte le decisioni relative alla Valle del Sacco, sia buone che cattive, sia la bonifica e sia uh, l'instaurazione di nuovi impianti di rifiuti, potrebbe decidere il governo. Ad esempio quando si parla spesso di scorie nucleari oggi potrebbe essere il governo con questa clausola a decidere dove inserire queste scuole nucleari senza consultare le comunità locali riguardo a questo ci sono anche gli inceneritori Renzi si è prestato forse qualcuno se lo dimentica a fare un decreto legge che prevede la costruzione di nuovi inceneritori in Italia noi parliamo di raccolta differenziata di rifiuti di zero mentre il governo Renzi parla di nuovi inceneritori e uno è localizzato nel Lazio, nel sud della regione Lazio. Quindi con molta probabilità l'obiettivo del governo Renzi è quello di aprire un nuovo inceneritore o nella provincia di Frosinone o nella provincia di Latina. Con questo articolo 117 potremmo rischiarci, non rischiare non di avere la bonifica della valle del sacco, ma di avere ad esempio un nuovo inceneritore nella nostra provincia perché viene considerata come un'opera strategica. Inoltre, quando parlavi che alcune materie ritornano esclusive del, dello Stato, non è così. Io leggo quello che loro hanno scritto. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alla Regione, secondo le rispettive competenze legislative, fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. Cioè che significa? Che la legge non è esclusiva. Cioè se è una competenza esclusiva la tiene lo Stato, sì, lo Stato dice no, però io posso derogare in alcune regioni di dare quella competenza esclusiva che è mia alle regioni. Lombardia, cioè Quindi avremo una sanità che potrebbe succedere che Lombardia se la gestisce Lombardia, nel Lazio la gestisce lo Stato, cioè creeremo un nuovo, non lì diminueremo i conflitti, ma li aumenteremo perché in Italia c'è sempre la regola della deroga. Questa è la legge ma tutto si può derogare. quindi qui noi andiamo a creare una confusione e ripeto, uh, parlavi di corruzione, uno dei problemi italiani è la corruzione e i primi ad essere coinvolti nella corruzione tra cui un esponente che appoggia il governo Renzi che è Verdini è, propria, è proprio la classe politica, allora una buona legge non di revisione costituzionale ma ordinaria dovrebbe essere quella sulla su pene severe per chi si fa corrompere e utilizza in modo illecito il denaro pubblico. Questa sì, sarebbe una grande riforma. Non Marco Epusi? Di... Sì, eh, i punti, cioè, come al solito Marco eh, ha detto quasi tutto, insomma, eh, la materia concorrente, sì, giustissimo, Quello, la riforma del titolo V è la parte buona di questa riforma costituzionale, se vogliamo, è la parte che possiamo apprezzare anche noi che ci siamo convinti a votare no, però se andiamo sotto la causa di esoremozia sul nostro territorio cosa potrebbe essere? oppure un cavallo di battaglia eh, mio ma anche di altri il decommissioning nucleare cioè la necessità di costruire un impianto di stoccaggio a tempo indeterminato eh, dei rifiuti nucleari presenti sul territorio derivati dal decommissioning delle centrali nucleari questo deposito unico nazionale Sogin, sono Forse dieci anni che averta la procedura, la Spagna lo ha già costruito, Scalia insieme alla Polcherini sono andato a visitarlo, punto interrogativo grosso. I tre territori nazionali in cui potrebbe sorgere, sono il Sulcis in Sardegna, vicino Matera e la Sociaria Non è che il governo si sta preparando con un atto di impegno perché nessuno se lo vuole prendere, perché nel Sulcis stanno già sulle barricate con un atto di imperio vuole rialzare questo negozio nazionale qui in socialia perché è militarmente più difendibile di quegli altri due potrebbe essere fantapolitica però personalmente nonostante la bellissima operazione perché posti di lavoro per ingegneri Militarizzazione del territorio, eh, maggiori studi epidemiologici che a noi servirebbero per davvero, sicuramente la costruzione di un polo d ospedaliero d'eccellenza perché stare vicino al deposito è necessario. Però non vi piace l'atto di imperio, o meglio, la possibilità che ci sia questo atto di imperio e già ci piazzano cose ogni dove, ad esempio, lo stiamo vedendo con gli impianti di trattamento rifiuti, eh, se vediamo pure scritta nero sul bianco la clausola di solemazia non ripeto, come ha detto ehm, chi era ieri sera in tv non... ah eh, io ce ne sono state Sì, ce sono stati tantissime ah no no no si si si era no, su Radio 24 era eh... Eh, sulla radio in, prima sì, sì. no, vabbè, <ride> in sostanza ha detto questo eh, non si vede però all'orizzonte un governo che farà queste cose, sono d'accordo però se arrivo all'orizzonte insomma, di politici in Italia ne vediamo di strada, eh, non è tutta gente proprio, come dire, che tu la vedi ok, non dici ok, questo è uno responsabile a me mi sembra che ce ne siano alcuni in giro un po' eh, abbiamo... specialmente sulla questione immigrati eh, così lo dico da... abbiamo eh, parlato di cittadini che fa mai per i campi di concentramento perché <ride> c'è la causa di sovranzia. Eh. Eh, abbiamo parlato di cittadini, leggo il messaggio di Sirius Villani che eh, scrive in riferimento anche alla mancanza dei rappresentanti del SIA a Ferentino, si nascondono dietro i manifesti abusivi e anche il coraggio di, di affrontare un confronto. Grazie per i complimenti al programma, grazie soprattutto ai nostri ospiti. L'invito è stato fatto, poi chiaramente insomma, in cronaca di questi giorni, sui quotidiani, sul web anche dei soliti manifesti abusivi che un po' dappertutto, non solo a Ferentino, ma un po' dappertutto in Ciociaria sono stati affissi e che comunque vanno condannati, non solo perché insomma e è chissà, un luogo comune. Chissà perché, chissà perché, eh c'è sempre quella parte lì che vuole squadroneggiare. Insomma. Questa, ehm, siccome era una sorta di mini scaletta, in parte Gianmarco Maddalena lo ha detto, io lo ribadisco anche perché insomma è giusto eh, leggerlo perché così come è previsto. Eh, quando si parla di partecipazione dei cittadini e quindi la possibilità attraverso il referendum di proporre cambiamenti eh, che possano essere attuati attraverso eh, la votazione eh, quindi per tutti quanti coloro che ne hanno facoltà, eh, la riforma costituzionale eh, precisa che attualmente sono 50.000 le firme degli elettori necessarie per presentare un disegno di legge al Parlamento iniziativa legislativa articolo 71 come era, diceva prima Marco Maddalena se vince il sì invece i promotori di un testo dovranno raccogliere fino a 150.000 firme, in cambio però la riforma introduce il principio secondo cui la discussione o deliberazione in merito di disegni di legge di iniziativa popolare deve essere garantita secondo tempi certi da stabilire nei regolamenti parlamentari quest'ultima parte viene chiarita perché nel corso degli anni sono state tante le proposte referendarie arrivate e che poi non si sono trasformate in un vero e proprio referendum, proprio perché, per usare un termine molto poco tecnico, si perdevano nei meandri del Parlamento, o meglio, o erano poco interessanti e poco attualizzabili, oppure ce n'erano talmente tante che... Anche qui però, tra dire e fare, esatto. c'è di mezzo l'acqua pubblica. Esatto. Eh, che, insomma... Allora, eh, leggo altri messaggi anche perché insomma c'è Maria Rita che scrive questa riforma incide sulle elezioni del Presidente della Repubblica ed è, neanche a farlo apposta, il prossimo punto che io in parte leggo e poi lascio la parola a voi così rispondiamo anche a Maria Rita e tanto dico ad Alessandro Gocco che per il sì non c'è nessuno perché sono stati invitati Alessandro eh, da chi organizza eh, le dirette del Ponte Radio Web questa web radio di Fiorentino ma tutti coloro i quali sono stati invitati hanno risposto no oppure che avevano... Ma dicono sì. no? Ma allora, a proposito di Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, articoli 83, 85, 86, 87 e 88, oggi viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, l'ultimo caso, quello di Mattarella, molto discusso perché non si riusciva a trovare un Presidente nuovo ed è venuto fuori dopo tantissime votazioni, Insieme ai delegati regionali, dunque la votazione adesso avviene con una Camera e Senato riunite in un unico luogo, che poi chiaramente è la Camera, essendo la più grande, con i delegati regionali. Per le prime tre votazioni servono i due terzi dei voti dell'Assemblea e dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta, così come è successo nella votazione dell'ultimo Presidente Mattarella. Questo sistema verrebbe confermato in caso di vittoria del no. Se a vincere il prossimo referendum sarà il Sì, in futuro l'elezione del Capo dello Stato sarà compiuta dal Parlamento riunito in seduta comune. Non ci saranno i delegati regionali, essendo il nuovo Senato già rappresentanza delle stesse regioni, e cambierà il meccanismo di elezione. Dopo le prime tre votazioni, per cui serviranno sempre i due terzi dei voti dell'Assemblea, dal quarto scrutinio sarà richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e dal settimo voto la maggioranza dei tre quinti dei votanti se passa la riforma inoltre la seconda carica dello Stato dunque il Presidente del Senato attuale che ha il potere di esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso egli non possa debbere diventerà il Presidente della Camera non sarà più il Presidente del Senato quindi c'è questa inversione chiaramente eh, se vincerà il Sì Aggiungo a questo che ci saranno uh, non più i uh, senatori a vita, resteranno a vita solamente i presidenti della Repubblica che termineranno il mandato, come nel caso di Giorgio Napolitano nell'ultima uh, tornata, nell'ultima occasione. Eh, ci saranno però dei senatori a vita pro tempore, io li ho chiamati così, anche se non c'è una vera e propria definizione, dei senatori a vita 5 che da ogni Presidente della Repubblica potranno essere nominati ma che resteranno per sette anni dunque per il suo mandato eventualmente in carica come senatori poi lasceranno il posto ad altri senatori dunque la carica di Senatore Vita rimarrà solo per il Presidente della Repubblica su questo perché dire no prima Marco Maddalena ma si sì, poi... rivolge allora il Presidente della, Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione è un garante una persona indipendente super partes, super partes. per questo i Costituenti hanno previsto un, un meccanismo di elezione, seppur uh, può sembrare complicato ma è un meccanismo eco è necessario che sulla nomina del Presidente della Repubblica uh, ci sia un confronto tra le parti in quanto il Presidente della Repubblica deve rappresentare tutto il popolo italiano e tutte le forze uh, politiche tant'è che i Costituenti hanno previsto un Uh, numero di vota, cioè un livello di votazione uh, abbastanza alto con la riforma costituzionale avremo un Presidente della Repubblica che non, che non sarà altro che espressione della maggioranza abbassando il quorum necessario per la votazione una maggioranza in modo particolare con l'Italicum che garantirà che avrà solo 20-25% di avere una maggioranza diciamo una, una maggioranza di schiacciante di governo nel nuovo Parlamento, quindi non avremo più un Presidente della Repubblica che è condiviso, ma avremo un Presidente della Repubblica nominato dal governo o dal Presidente della Repubblica. E questo, in un sistema di equilibrio, dove il Presidente della Repubblica deve essere il garante, rischieremo invece di avere un disequilibrio. Non avremo più un Presidente della Repubblica garante, ma avremo un Presidente della Repubblica di parte. E questo non possiamo, non possiamo permettercelo perché specialmente nel discorso della promulgazione delle leggi eh, potremmo avere un presidente che potrebbe far passare tutto quello che la maggioranza che lo ha eletto gli sottopone, oppure in momenti come lo stato di guerra e così via potremmo avere sempre in questo caso non quel ruolo di imparziale, e siccome già con la forma, diciamo con l'attuale Costituzione abbiamo avuto qualche Presidente della Repubblica che non è stato così imparziale, figuriamoci in una riforma costituzionale dove si abbassa quel limite per le votazioni. I Costituenti, quando oh, idearono la formula della seduta comune di tutte e due le Camere e di, la, dei due terzi dell'Assemblea, o su, dopo il terzo scudrino della maggioranza assoluta, Uh, lo fecero con coscienza proprio perché era un momento costituente, oggi non sta avvenendo questo, stiamo, stiamo non solo destrutturando il Parlamento a favore del potere esecutivo ma indeboliamo colui che deve essere un presidente imparziale e questo è molto grave Marco, se hai da aggiungere altrimenti no, vado, faccio vado, la vado, allora vado, vado. A, a te faccio sì. rispondere a questo quesito che è, è la punizione più la no, figurati che è l'abolizione del CNEL il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, questa è la definizione di CNEL, composto da esperti rappresentanti della categoria delle categorie produttive è un organo di consulenza della Camera e del Governo di rilevanza costituzionale la Costituzione attuale, l'articolo 99 gli attribuisce l'iniziativa legislativa, in particolare in ambito economico e sociale con la riforma, in caso di vittoria del sì, l'articolo in questione Verrebbe abrogato, dunque verrebbe abolito eh, un Consiglio nazionale che dicono coloro che sostengono il sì. Di fatto è inoperoso, eh, Lavora poco, legifera poco, è uno spreco di soldi e chiaramente, al di là del personale, che magari verrebbe inglobato in altre parti, però fondamentalmente è pieno di ehm, uomini e di donne che in questi anni hanno fatto ben poco per l'Italia. Marco? E Questo poi ma... lasciamo rispondere po' a sì. Marco Maddalena che era preparatissimo. Sì. Allora. Un altro dei punti della riforma a cui non, si può, non, si può ne non, non se ne può negare l'utilità assolutamente. Quella parte sul titolo qui. C'è qualcosa che non va e va affrontato. E' superato, non serve più per, per le funzioni per cui è stato creato. Ha prodotto 14 disegni di legge in 55 anni. cioè. Praticamente una, un ente del genere non ha scrivere 14 lanno, va bene, aboliamo dove sta il problema. Però, se all'interno di un contratto fatto con il popolo italiano ci sono 7-8 cose che non vanno e una o due buone, io questo contratto non lo firmerei, come non ho firmato quello l'altra volta, che in effetti mi pare vale un po' anche quello di 10 punti un po'. Disatteso, ecco. mettiamolo così. Marco Maddalena, tutti mh, mh, tra coloro che sostengono il Zik sì, dicono: ok, allora voi che Questo... dite per il no, non volete che venga abolito il CNEL. Questo per suggerire con un lievissimo uh, parallelismo tra Renzi e Rensusconi. <ride> no, questa diciamo l'abolizione del CNEL. Siamo tutti d'accordo, ma mettere sul piatto il CNEL è come quando qualcuno ti offre. 10 uh, pietanze, no, non ti piacciono, ne rimane, ne rimane una, eh, che fai? Eh, ti mangi tutte le donne non che mangiarti. fanno schifo e poi per mangiartene una. Eh, però non è solo il CNEller. Il CNEller venne, venne fatto perché aveva lo scopo di creare quella camera di compensazione tra le parti sociali. Quella concertazione che Renzi non usa, ad esempio non l'ha usata sull'articolo 18, non l'ha usata sul, uh, su, sulla scuola. Eh, il problema di fondo è che ci sono molti organi inutili che il presidente Renzi dovrebbe abolire insieme a CNED, a tale società partecipate. Uh, in questa provincia abbiamo avuto ad esempio la nomina di pallone nell'ente nell nazionale di aviazione civile LENAC, non si capiscono quali sono le sue competenze in aviazione civile, l'unico forse, diciamo solo su, su, diciamo, su me, me, tra virgolette, è quello di appartenere al nuovo centrodestra, di Alfano, e forse dovevano piazzare una nuova uh, casella, quindi quando qualcuno, eh, mi sembra un, come lo specchietto per la lodole, gli dico noi siamo per l'abolizione del CNEL, però poi non abolisci con legge ordinaria le varie società partecipate? Del, uh, del, del governo o non diminuisce i costi dei sottosegretari non eh, sono aumentati i costi del governo sotto uh, il governo Renzi quindi uh, se volevano abbrocare il CNEL bastava chiedere di abbrocare il CNEL e forse non, sarebbe, non si sarebbe fatto neanche referendum perché se la Camera avrebbe raggiunto i due terzi del Parlamento, il CNEL in 24 ore sarebbe scomparso eh, ultimo allora, tema, una così. piccola cosa se, se me lo permettete riguardo il CNEL. È un po' la foglia di ma no? Il tema qual è? Costi della politica. Allora, serviva un qualcosa da abolire per giustificare questo, questa tagline. Questo, come si dice? Questo slogan: allora, costi della politica. Toglieremo tot senatori 50 milioni. Ah, toglieremo il CNEL? Eh, no, allora, se c'è pure il CNEL ci credo. Insomma, questa è comunicazione spicciola che però nel 2016 almeno la nostra generazione insomma non dovrebbe cascarci a più pari dentro siamo abituati eh. ultimo argomento poi tiriamo anche le conclusioni sì. con qualcosa di magari molto attuale soprattutto per la, la politica la corte costituzionale i giudici della corte costituzionale dunque articolo 134 e 135 della costituzione sono 15, attualmente 5 su 15 sono di nomina parlamentare e vengono eletti dal Parlamento in seduta comune in caso di vittoria del sì del referendum, la legge costituzionale prevede che quei cinque, sempre su 15, vengano eletti separatamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, che ne eleggono rispettivamente tre e due, non più dunque cinque insieme, ma tre dalla Camera e due dal Senato. Inoltre, sempre per la riforma, attribuisce un nuovo compito ai giudici della consulta, il giudizio di legittimità sulle leggi elettorali. In caso di vittoria del sì, la legge elettorale del quale abbiamo già parlato, potrà essere sottoposta prima della promulgazione al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte, su ricorso motivato entro dieci giorni di un quarto dei componenti della Camera, oppure di almeno un terzo dei componenti del Senato. In questo caso la Corte si pronuncerà entro 30 giorni e in caso di illegittimità la legge non potrà essere promulgata. La mia domanda nasce dalla provocazione del SIC che dice voi non volete il porcellum? Voi non volete l'Italicuma così come lo abbiamo pensato? Con la riforma della Corte Costituzionale questi giudici garanti possono in tempi molto rapidi dirci se la nostra riforma, se soprattutto la legge elettorale è illegittima e dunque non corrisponde alla Costituzione e prevenire il disastro del porcellum. Quindi loro dicono votate sì perché in questo modo c'è più stabilità. Marco... anche qui parte buona parte cattiva subito dopo rispondo con le parole del professor Leonardo Bianchi dell'Università di Firenze professore di diritto costituzionale allora, messo in costituzione che le leggi elettorali debbano essere legittime beh, alleluia la smettiamo di fare leggi ma andare al voto e poi scoprire che il Parlamento è legittimo come oggi anche se la Corte Costituzionale poi con una nota ha detto ok purtroppo è andata così, è legittimo dalla prossima in quarto vedremo. Parte brutta, 5 della Corte Costituzionale eletti dal Presidente, 5 dalla Magistratura, 3 dalla Camera, 2 dal Senato. Ok, allora la Camera è la maggioranza di governo, quindi è il governo, il Senato che è nominato tra i consiglieri e i sindaci è il governo, il Presidente è nominato dal Parlamento cioè che è il governo, quindi è il governo, siamo 10 a 5, ma questa Corte Costituzionale così riformata, ma è veramente indipendente io quello che prima accennava Marco Infussi effettivamente eh, cambia il metodo di elezione della Corte Costituzionale eh, sicuramente si va a toccare l'indipendenza della Corte Costituzionale togliendo in particolare la seduta comune in questo modo eh, avremo eh, una Camera che con, con l'Italicum praticamente sarà la Camera della maggioranza quindi sarà la maggioranza ad eleggersi i propri rappresentanti e non si capiscono i due eletti dal Senato, perché se è un Senato delle Regioni, perché poi va a, a eleggere i membri della Corte Costituzionale e anche in questo caso avremo, visto i consigli regionali attuali, vista la nomina che si faranno all'interno dei consigli regionali, avremo di nuovo due nominati della maggioranza, avremo cinque componenti che la maggioranza potrà scegliersi di suo gradimento, fermo restando che il terzo nomine, che i cinque nominati dal Presidente della Repubblica, con il ragionamento che facevo in modo precedente, che il Presidente della Repubblica con la nuova votazione può perdere il suo ruolo imparziale, potremmo avere un Presidente della Repubblica che per essere eletto ha bisogno dei soli voti della maggioranza, che a sua volta quindi potrebbe eleggere altri cinque membri che possono essere graditi alla maggioranza di governo. Su 15 membri potrebbe avere 10 che sono espressione della maggioranza di governo. Riguardo il parere preventivo della Corte Costituzionale, mm -hmm. eh, mi viene da fare una battuta. Chi viene eletto nelle istituzioni dovrebbe fare delle leggi legittime. Se viene eletto e non conosce la Costituzione e non rispetti la Costituzione, dimostra che non hai una qualità adatta per sedersi nei luoghi mm -hmm. rappresentativi. Cioè, come se dovesse. È come, eh, sì, questo purtroppo è brutto, io vivo la politica con passione e penso che la politica dovrebbe premiare chi si impegna in modo genuino, questo è come avere un babysitter, cioè i parlamentari avranno bisogno di un babysitter. Bella Abbiamo pochi minuti, credo, ancora prima di salutarci, eh, io volevo suggerirvi dei, degli argomenti in ambito nazionale o no. Eh, Marco Infussi. Eh, Conosci benissimo il meccanismo mediatico legato alla politica e legato anche al mondo economico. Eh, la Brexit si era detto vincerà sicuramente il no e ha vinto il sì, anche con uh, diversi punti. Le eh, elezioni negli Stati Uniti, vince la Hillary a mani basse che chiaramente è nel segno della continuità, ma gli stessi americani però avevano detto che non era la continuità uh, della presidente che per. Uh, due mandati aveva fatto ciò che doveva fare, e mi riferisco a Barack Obama, e ha vinto Trump, è arrivato il cattivo al governo secondo molti, però insomma sono gli è americani, tutto da è tutto da vedere. In Italia al momento i sondaggi danno con diversi punti di vantaggio la vittoria del no. Allora qui è un meccanismo scaramantico che si scatena, o qualcuno che dal punto di vista anche mediatico ci sta giocando un po' su, Ah, bellissima domanda difficilissima perché in Italia eh, fermo restando che insomma la serietà all'interno del circolo media è tutto normalizzato, mentre diciamo all'estero è un meccanismo ben più strutturato insomma ci sono collegamenti proprio espliciti con i governi eccetera il suo discorso è che si cerca sempre di influenzare l'opinione pubblica nelle maniere più complicate e anche a volte un po' più bieche come per esempio mettere il referendum il 4 dicembre, scommettete che sabato mattina verrà come minimo al telegiornale una bufera di neve? Così i vecchietti se ne stanno a casa e non vorranno... Quindi siete tra quelli che dice che basta la ci sarà Vittoria del Sì. Ma sì, sì, perché va tutto il sistema Partito Democratico con tutte le cooperative, le banche, le assicurazioni. Loro sono schieratissimi, Hanno messaggi 3 a 4 al giorno sul cellulare, ma non dal Partito Democratico, ma anche da altre società, società che parlano proprio di, di aziende, insomma, è apertissima la lotta, però, però l'Italia fa la scuola, perché non siamo gli Stati Uniti d'America, da noi tutto è truccatissimo, vi ricordate insomma, i sondaggi anche dei governi precedenti, e elezioni. lo spread, adesso le otto banche che falliscono, ma Monte Montevaschi di Siena, Banca Etruria, la Banca Popolare di Vicenza, ma sono in crisi per motivi costituzionali o perché cinque anni fa si sono imbottite di derivati hanno fatto mutui eh, su ovviamente cose non solvibili ma eh, per favore è impossibile che l'anziano perché l'Italia è un paese di anziani uno è più anziani di anziani è impossibile che queste povere persone a casa siano bombardate 24 ore su 24 di, questa, di questo terrorismo e alla fine eh, votano sì però io oggi ho sentito 5 anziani. E <ride> eh, hanno capito il trucco. Un altro messaggio, poi la domanda per, sì, uh, sì. per Marco Maddalena. Marco, Mirko Arduini ci scrive: Ciao Mirko! Fare questa campagna acquisti degli ultimi giorni, vedi uh, Prodi uh, che uh, proprio nella giornata di ieri ha dato il suo sì al referendum. Le promesse ai sindacati e le lettere agli italiani all'estero fa pensare un po' agli italiani, che questo referendum è più per salvaguardare lui immagino Renzi, e i suoi compagni di merenda, piuttosto che risanare e salvaguardare il cittadino medio che paga le tasse. Ora sembrano messaggi preparati con la domanda, ma in realtà era già scritta, tu l'hai parte. È, è diventato il referendum del Renzi sì, Renzi no, è diventato il referendum del governo Renzi sì, governo Renzi no, è diventato il referendum del tutti contro Renzi. In parte prima l'abbiamo detto, Marco: è un rischio però questo? Perché noi oggi abbiamo provato, come alcune altre volte a me è capitato, di moderare un dibattito da Rani con Pinozzi e Fusore, tanto per dire, ma pochissime volte c'è stata questa possibilità in queste settimane. Ci sono i comitati del sì che fanno i loro comizi, sì. i comitati del no che fanno le loro riunioni, eh, in piazza ci si ritrova chiaramente con i propri sostenitori, ma poco ci si confronta. È così, cioè è diventato un Renzi contro tutti questo referendum. Io non penso che sia un Renzi contro tutti. Chi ha voluto lo scontro e spaccare diciamo, l'intero paese è stato il Presidente del Consiglio. È stato lui a dire inizialmente che se avesse perso nel referendum si sarebbe dimesso. Poi è arrivata la storia ultimamente del governo tecnico. Se non volete il governo tecnico dovete sostenere il sì o poi è arrivata la catastrofe economica, se vince il no ci sarà la catastrofe economica e tutti ci troveremo poveri. Cioè chi ha creato lo scontro è proprio Renzi. Cioè chi ha diviso un paese e non è entrato nel meglio è proprio il Presidente del Consiglio, con delle vere e proprie minacce. Se il Presidente del Consiglio mi dice che se vincono i no lui va a casa, io non posso che rispondergli che sono prima di essere contento. Quindi eh, si è creata una vera e propria spaccatura, si è portato lo scontro all'estremo e come ho detto prima non è un uomo solo contro tutti, perché, qualcuno, perché spesso si dice la parola del Partito della Nazione, con ci sono Alfano, c'è Verdini, c'è Casini, eh, ci sono la Confindustria, c'è Marchionne, c'è stata la visita alla Fiat di Piediponte San Germano, nuove assunzioni, ma sì, scusa, eh, peccato che queste nuove assunzioni eh, vengono annunciate perché ancora non sono partite a ridosso del referendum 2017 con eh, la produzione eh, della ragioni e mi auguro che ci saranno queste assunzioni però è pure vero che eh, quando ad esempio saluto Mirko Mirko parlava delle promesse e adesso sta facendo le promesse siamo stati abituati agli 80 euro però fortunatamente non tutti ci cascono prima leggevo la promessa ai sindacati c'è un sindacato che è quello della CGL e anche una categoria quella della FIOM con Maurizio Randini, che sono apertamente schierate per il no. Quindi tutte le promesse da marinaro che fa Renzi, per fortuna non hanno uh, consenso in tutti i corpi intermedi o all'interno della società. Renzi sta politicizzando un referendum, è lui che si è assunto il rischio di fare questo referendum. Questo referendum effettivamente a cosa serve? Serve veramente a modernizzare l'Italia? No, la modernizzazione si fa con un piano economico nazionale, si fa investendo in ricerca, investendo in, in istruzione, dando diritti civili, dando più forza ai diritti dei lavoratori. Prima parlavamo di leggi di iniziativa popolare, in Parlamento ci sono leggi di iniziativa popolare, ferme nel cassetto e non serve il regolamento per attuali tempi, basta prenderle ed approvarle c'è il nuovo statuto dei diritti dei lavoratori della CGL c'è il popolo dell'acqua pubblica che chiede che venga rispettato il referendum del 2011 e invece il governo porta avanti la legge Mattia che invece vuole privatizzare completamente l'acqua e poi la legge Mattia viene bocciata dalla Corte Costituzionale e allora se Renzi vuole uno scontro politico ben venga anche lo scontro politico noi questa sera siamo andati nel mezzo, ma io sono convinto e lo vedo con realmente. Noi abbiamo fatto tre iniziative qui a Ferentino, due Plex Politecnico, l'Associazione delle Strenghe, e una da Bassetto insieme alla CGL, abbiamo fatto sinistra italiana, CGL, cambiare i pezzi del comitato, per il no, Era, le sale erano strapiene. All'interno di queste manifestazioni non vengono solo le persone a capire cosa dice l'articolo 70, 71 e così via, vengono a parlarci di vita reale vengono a parlarci degli espulsi dal del mercato del lavoro nella Valle del Sacco, vengono a parlarci delle difficoltà dei figli ad entrare nel mercato del lavoro e quindi se qualcuno vuole politicizzare lo scontro ben venga e, e forse da questo referendum costituzionale potrebbe anche nascere una vera alternativa di governo che faccia come bandiera e come uh, legge fondamentale della Costituzione della Repubblica Italiana ma anche sicuramente... sì, considerazioni sulla comunicazione non se ne parla mai allora, le notizie dell'autorologeria, anche oggi aumento agli statali di 85 euro, siamo sempre sul 50, sulla clausola degli 80. Però del io, se è parlato 24 ehm, lunedì mattina, ehm, quando è interrogato da Oscar Giannino sulle 2000 esuberi, licenziamenti della pubblicazione, no, lo faremo dopo il referendum, non ne voglio parlare adesso. Ah, quindi c'è una notizia negativa degli esuberi non si può dare adesso, però quella delle assunzioni, degli aumenti, sì. Poi su Renzi la comunicazione la polarizzazione insomma è un metodo semplice, no? Però, nonostante le scuse, Renzi ha proseguito, questo cosa ci dovrebbe dire? Che anche le scuse di Renzi erano una mossa a tavolino. Cioè la scusa di dire oh, scusate, ho polarizzato su di me il referendum ho sbagliato. Sì, l'hai fatto, in quel momento hai ricevuto ulteriore polarizzazione e poi hai proseguito come prima a polarizzare, perché Renzi ha parlato solamente alla platea del partito del governo per tutti questi cinque mesi non ha parlato di italiani e allora non è un premier non è il capo del governo non sta parlando di italiani non sta parlando del partito lui è ancora solamente il segretario di partito e questo un po' mi fa mi delude perché io nonostante non, insomma, non abbia le mie eccessive simpatie però devo apprezzare la capacità la forza la tenacia è, è giovane si vede non è gli altri prendere ancora vanno abituati. Insomma è uno che si muove e sì. si sa muove. Un'ultimissima considerazione, però mi devo essere veloce, sì. anche perché insomma Vabbè, dobbiamo finire qualche minuto, la, sì, la banda è gratuita, Sì, la banda è grata, è sicuro. Eh, che ripercussioni avrà il voto di domenica mh, in ambito locale? In parte, l'abbiamo detto, c'è il rinnovo del Consiglio Provinciale che già sta rompendo molti equilibri, perché dall'accordo la forza italia e il pd ora se ne stanno diciamo all'orizzonte intravedendo tanti altri anche più complicati da mantenere soprattutto in equilibrio secondo voi parto da marco mandalera però vi chiedo di essere molto sì. rapidi avrà una ripercussione il voto in ambito nazionale credo ormai assolutamente sì in ambito locale in ambito locale sicuramente avrà delle ripercussioni, in modo particolare se ci sarà la vittoria del no, cui io mi auguro perché molti degli istituzionali, senatori, deputati, presidenti della provincia e così via, dovranno rendere conto al loro capo che sicuramente gli chiederà il conto con gli interessi e sicuramente si andranno a rompere anche degli equilibri. Ma quello che mi aspetto invece in questa provincia è che ci sia un cambiamento reale che parta dai cittadini. Quei cittadini che incontriamo nelle nostre assemblee per il no, che ci parlano anche delle tematiche locali, e io ho lanciato una proposta tempo fa, nell'incontro che abbiamo avuto nella sala del Bassetto con la CGL, che forse è il caso di cominciare a creare in questa provincia un laboratorio delle buone idee. Un laboratorio che trasformi questo territorio in buone pratiche e che disegni finalmente uno sviluppo ecocompatibile del territorio. Ecco, queste campagne elettorali, a mio avviso, aiutano a mettere in condivisione, a contaminarsi diverse persone. Uh, noi del No stiamo cercando di non solo di fare la battaglia referendaria, ma di ascoltare, recepire e cercare di creare questo laboratorio per costruire. Perché può, può, può darsi che dalla nascita della vittoria del No finirà un sistema e si creerà un'alternativa ecocompatibile che ha bisogno il nostro territorio. Marco Infussi me lo auguro comunque comoda poltrona cercasi e nulla di nuovo sotto il sole bene e credo che sia davvero tutto per questa serata io non solo ringrazio il Ponte Nato Web per averci dato l'opportunità di parlare di referendum eh, Marco Infussi di cambiare Buonasera a tutti andate e... a dormire bene, <ride> e Marco Madrena eh. e Marco Madrena e sinistra italiana. Eh, ringrazio voi, Grazie. ringrazio veramente anche Alessandro per la parte tecnica come dicevate voi ma credo che la stessa cosa possano dirla anche dal Comitato del Sì l'invito è quello di andare a votare noi abbiamo cercato di dire eh, ciò che era giusto dire dal mio punto di vista cercare di spiegare nella maniera più semplice e non è facile, lo stesso Renzi lo ha detto che non era facile comprendere eh, questa riforma costituzionale Andate a votare domenica tra le 7 e le 23, poi penso che dalle 23 in poi non ci vorrà molto, gli analisti dicono attorno alle 2 di notte, dovrebbe esserci il dato certo, ma io credo molto prima, conoscendo gli italiani, vedremo quello che succederà e poi avremo modo e tempo per poter commentare. Grazie ancora a Marco Infussi, grazie, Marco grazie. Maddalena e l'appuntamento chiaramente torna settimana prossima sempre con il Ponte Radio Web. Buonanotte.